Ciao genitori, nel video di oggi torniamo a parlare di postparto, con particolare riferimento al postparto dopo un parto cesareo. Iniziamo! Abbonati sul mio canale, se questa invece è la prima volta che vedete uno dei miei video, mi chiami Lenia e sono un'ostetrica che attualmente lavora nel Regno Unito e che ormai più di 6 anni aiuta mamme in tutto il mondo a raggiungere l'orale di gravidanza, parto e puerperio. Se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video e iscrivetevi al canale che mi aiuta tantissimo. Questo video si collega a un altro video che ho fatto recentemente sul parto cesareo, con particolare riferimento a cosa succede nelle ore e giorni successivi dopo al parto cesareo e come cercare di affrontarle al meglio. Siete ormai nel postparto, ovvero dal momento in cui il vostro bambino è nato siete in questo meraviglioso e turbolento mondo del postparto che durerà dalla nascita del vostro bambino fino a tutto il resto della vostra vita. Però se avete avuto un parto cesareo, i primi giorni Dopo la nascita del vostro bambino, richiedono particolare attenzione e particolari accorgimenti che andiamo a vedere in questi video. Il vostro bambino è nato, come dicevo nel video precedente, chiedete di fare il pelle a pelle in sala operatoria. Se questo non è possibile, chiedete che il pelle a pelle venga fatto con la persona che vi accompagna durante il percorso della vostra gravidanza della nascita e cercate di farlo voi stesse appena possibile, appena vi sentite in grado di farlo. Questo aiuterà il bambino a termoregolarsi meglio, a cercare di colonizzare la propria pelle con i vostri batteri e se avete deciso di allattare, aiuterà tantissimo l'iniziazione dell'allattamento. Detto questo, andiamo a vedere le vostre prime accortezze invece che potete attuare dopo un parto cesareo. Nelle ore successive al parto cesareo, avrete ancora l'anestesia spinale o pedurale nel vostro corpo. Questa ci metterà dalle 2, 4, 6 ore prima di scomparire del tutto. Se invece avete avuto un'anestesia generale, invece eh, le sensazioni ritorneranno un pochino più velocemente, ma ne parleremo più in dettaglio. Quindi, nelle prime ore dopo il cesario. Sarete a letto, magari avete un po' di fluidi nella vostra cannula. Appunto, potete dedicare queste ore a fare pelle a pelle e a stabilire il primo attacco con il bambino. Dopodiché, appena sentite, iniziate a sentire la sensibilità a tornare nelle vostre dita dei piedi, poi nelle gambe, chiedete di alzarvi chiedete di alzarvi il prima possibile spero che ci stiano scomparendo quegli ospedali in cui dovete stare a letto per 24 ore dopo un cesareo perché davvero la mobilazione precoce è stata vista da studi a poi favorire quello che è il ricovero nel postparto dopo un taglio cesareo quindi se sono passate almeno 6-8 ore dopo un parto cesareo e sentite le vostre gambe con l'aiuto del personale sanitario lì presente potete tirarvi in piedi magari il cateterino vescicale che avete verrà lasciato lì per alcune altre ore perché trovo che se viene tolto più velocemente magari potete anche non sentire appieno le vostre, la vostra vescica quindi potete andare in ritenzione urinaria quindi magari il catetere vescicale rimarrà in sede fino alla mattina seguente o fino in generale 12-18 ore dopo però nonostante questo potete comunque tirarvi su in piedi e iniziare a muovervi Molte volte mi viene chiesto se dovete usare la pancera per tirarvi su dal letto dopo un parto cesareo per i primi giorni, per me è un big no no no, assolutamente no, eh, in realtà è controindicata perché favorisce, sì, vi sentirete più contenute e vi favorisce i movimenti, ma rallenta poi quella che è la ripresa muscolare della vostra parete addominale e del pavimento pelvico, quindi è sconsigliata a meno che ci sia un particolare caso che vi è stato eh, discusso nella vostra situazione che è unica altrimenti è sconsigliata eh, farà un pochino più male ma facilita moltissimo la ripresa muscolare per quanto riguarda cibo e fluidi potete in realtà bere molto velocemente dopo il parto cesareo dove ho lavorato io si può bere tranquillamente appena usciti dalla sala operatoria per quanto riguarda il cibo in genere dalle 4 alle 6 ore dopo un parto cesareo potete iniziare con qualcosa di leggero se invece siete riuscite a tollerare un po' di minestrina o un pezzo di tosta con la marmellata e non vi sentite male o naseate, potete tranquillamente mangiare quello che volete. Non dovete assolutamente stare a digiuno per tante ore, è controproducente per quanto riguarda la produzione del latte e la vostra ripresa in generale di postpartum. Almeno nelle prime 48 ore dopo il vostro parto cesareo, mi raccomando, eh, prendete tutti gli antidolorifici che vi vengono offerti, questi vi verranno prescritti dal vostro anestesista o dal vostro dottore, in genere si basano in paracetamolo, un antifiammatorio come l'ibuprofene, che può essere in varie forme. Questi sono i due base. Se avete bisogno di un ulteriore antidolorifico, in genere viene dato un narcotico, un oppioide compatibile con l'allattamento. Molto importante che li prendete regolarmente quando vi vengono offerti, ogni 6-8 ore, perché questo farà sì che il dolore non vi prenda alla sprovvista, perché poi se il dolore sale è molto intenso è molto difficile poi riprenderlo e abbassarlo. Quindi è normale comunque essere un po' in dolore, un po' sensibili, però non dovete essere dolore scruciante se siete in questa situazione mi raccomando suonate il campanello e chiedete per altri antidolorifici perché non dovete essere in un dolore atroce, un po' di sensibilità sicuramente ma se vedete che gli antidolorifici che vi danno non sono abbastanza chiedete per qualcosa in più soprattutto per le prime 24-48 ore. Vi verranno anche date generalmente delle calze trombotiche, se non ce l'avete già dalla sala operatoria, e vi verrà data eh, un'iniezione in genere nelle gambe, nel braccio, un anticoagulante, proprio per ridurre il rischio di coagulo nel sangue, per questo con l'agulazione precoce eh, è assolutamente raccomandata. Avrete una medicazione sulla vostra ferita chirurgica, che in genere va lasciata lì per 48 ore, dipende, alcune sono ehm, impermeabili e possono essere lasciate fino a 5 giorni, quello ovviamente vi verrà detto a seconda della vostra situazione, di quello che usano nell'ospedale in cui partorirete. Non per questo però non potete avere una, una, una doccia, assolutamente potete andare in doccia appena ve la sentite, appena siete in piedi, eh, us potete usare il sapone nel vostro corpo e semplicemente dell'acqua corrente nella, nella, nel bendaggio, se questo è impermeabile. È molto importante che anche che evitiate la costipazione, quindi che cercate di andare di corpo appena ve la sentite, cercate di avere una dieta ricca di fibre, bevete tanta acqua, eh, un po' di tè alla menta anche, aiuta molto, e prendete dei sciroppi anti se vi vengono offerti in ospedale, perché è molto importante che non vi sediate sul water spingendo le feci fuori, perché... Può creare più stress nella ferita e proprio creare più dolore a voi quindi è molto importante che evitiate la costipazione e, mh, è molto importante tenere dei piedi rialzati quando siete sul water per aiutare il retto a angolarsi in maniera più facilmente per far uscire le feci più facilmente e magari tenetevi un pochino la ferita mentre, mentre andate di corpo perché può aiutare la sensazione mentale anche che, che la ferita si, si, si distempa e che i punti si rompano Ricordatevi inoltre che non perché avete avuto un parto cesareo non sanguinerete, quindi avete bisogno di assorbenti per il dopoparto anche abbastanza grandi perché il sanguinamento può essere abbondante anche dopo parto del cesareo e lo sarà per i prossimi giorni, in genere dopo parto cesareo il femminamento si riduce più velocemente che a un parto vaginale, ma comunque è presente ed è normale che ci sia e potete anche vedere dei coaguli. I punti sono assorbibili, sono, si risolvono da soli, quindi anche dopo che il bendaggio vi è stato tolto non dovete tornare in ospedale per toglierli, a meno che non avete avuto le, le clip. Quello però vi verrà detto, altrimenti sono eh, assorbibili da sole e vi verrà rimanete con un'incisione in genere di questa dimensione sì, nella zona dei bicchini si dice quindi è praticamente non visibile. Anche la prima volta che andate a fare la pipì può essere un pochino dolorosa, può bruciare un pochino perché vi è stato sovrotto il catetere. Si consiglia ovviamente di cercare di far passare la prima urina nelle prime 4, massimo 6 ore dopo che il catetere viene rimosso, proprio per evitare una ritenzione vescicale. È normale che bruci un po', potete usare un po' di acqua, buttarci su un po' di acqua e, mentre fate la pipì e questo in genere poi diminuirà col passare delle volte che andate in bagno. Abbiamo parlato un po' dei consigli che... Potete attuare nelle ore successive, nei primi due o tre giorni successivi al parto cesareo, quando in genere starete in ospedale. Quando andate a casa, le accortezze che dovete fare è cercare di non sollevare niente che sia più pesante del bambino, quindi tendenzialmente non sollevare niente che sia sopra i 5 kg. Cercate di continuare i vostri antidolorifici, piano piano ridurrete le volte che, di cui avete bisogno e la quantità di antidolorifici che prendete, ma fino a una settimana o due dopo il parto cesareo è normalissimo avere bisogno di antidolorifici. Se la ferita vi fa male quando magari tossite o quando andate di corpo, eh, anche di nuovo cercate di sorreggerla un pochino, S suggerirei di sorreggerla in generale quando tossite o perché vi userà proprio quella sensazione che gli organi dentro vengono, vengono aperti di nuovo per quanto riguarda quello che può succedere quando siete a casa se tutto ad un tratto il vostro sanguinamento riparte e vedete magari dei coaguli molto grossi se non vi sentite bene se avete un po' di febbre se la vostra ferita diventa molto rossa e inizia a fuoriuscire del pus mi raccomando, tornate in ospedale perché magari c'è un corso di un'infezione o se invece si parla di stampinamento magari c'è un discorso di placenta membrane che sono ancora rimaste dentro quindi è molto importante che chiamate il vostro medico e che vi decchiate in ospedale questi consigli si applicano sia che il vostro cesareo sia stato elettivo programmato sia che è stato fatto in urgenza emergenza quello che voglio aggiungere in chiusura è che se avete avuto un cesareo in urgenza o in emergenza è molto importante che chiedate un debrief della procedura ovvero che vi siano detti e spiegati gli eventi che sono successi. Questo perché quando siamo nel, nel mezzo del travaglio, le decisioni, magari se c'è una complicanza, devono essere prese in maniera veloce, c'è poco tempo per parlarne e tutto viene fatto molto rapidamente. Nei giorni successivi al parto cesareo magari vi verranno dei dubbi, vi verranno delle domande che non avete avuto tempo di chiedere, quindi è molto importante che vi venga fatto un debrief con il dottore, possibilmente quello che era presente, se no con un altro dottore dell'ospedale, in modo che possiate andare attraverso la vostra cartella clinica a vedere cosa è successo e in modo tale che proprio anche il vostro ricovero sia più tranquillo perché sapete perché tali decisioni sono state sono dovute essere prese in quel momento e vi aiuterà tantissimo anche con il processare magari quello che è un parto che è andato non secondo i vostri piani. Quindi molto importante anche per il discorso del postparto per quanto riguarda la salute mentale chiedere di avere un debrief sugli eventi che sono successi. È tutto per questo video, se non l'avete ancora fatto mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!